Oggi eh, La mia settimana è iniziata nel modo in cui non inizia alcun mio giorno della vita da anni Cioè uscendo di casa presto, prima di fare colazione eh, Solitamente io mi sveglio e praticamente mi catapulto giù a fare colazione Ma stamattina mancava lo yogurt e sì, avrei potuto fare un'altra colazione Ma non avevo voglia E soprattutto mi ha incominciato un po' a stizzicare l'idea um, di, di uscire a fare una passeggiata così Uh, presto visto che comunque un pochino di luce c'è e so, non mi dà un po' voglia e sono andata e l'ho ho preso. Posso tornare a casa a fare colazione. Call them up. Tutti i consigli che potrete sentire per essere più produttivi quando eh, si lavora da casa o in smart working Uno che funziona veramente è quello di sistemarsi e prepararsi come se si stesse per uscire Quindi io colta e impreparata da questa così presto Esco dal pigiama e entro in quello che per me è produttivo cioè abbigliamento sportivo Ognuno ha il suo, giusto? Giusto o meno, quasi quasi riesco a mantenerlo ordinato qua, non troppo, questo ci piace e lo abbiniamo a questi, una delle mie compo preferite, pronta, questo specchio l'abbiamo preso da Ikea, è um, meraviglioso cioè, adoro finalmente ho uno specchio ma soprattutto ho un corridoio dove camminarci e avvicinarmi è alto 1,50 e um, io in realtà lo volevo molto più alto ma ho, ho capito che non c'era bisogno e è anche largo 60 e io lo volevo 80 o 90 per prendere tutto ma in realtà essendo il contorno molto sottile è Tutto specchio quindi è perfetto. Ora è appoggiato al muro, ma dobbiamo appenderlo. Ma ovviamente, abbiamo. Possiamo non avere dei de de disagi quando facciamo le cose, cioè quando dobbiamo fare le cose. Perché qua non so se vedete, ma c'è un, un inspessimento del muro, e ovviamente lui casca proprio davanti. Quindi, in qualche modo, dobbiamo trovare un modo per. Cioè, Jimmy deve trovare un modo per appenderlo. Ma bisogna fare i buchi nel muro. Quindi, per ora, rimane così. E questa praticamente sta diventando la mia hair and makeup station Qui dietro c'è i trucchi E quindi mi siedo è abbastanza comodo, devo dire, non è male Mi piace, mi piace questa, questa situazione. Qui secondo me è un bel carellino Una robina ci potrebbe stare No, no, no, niente, niente <ride> Jimmy sei venuto in questo fascio di luce caldissimo qua su senti ma è, um, è luna e mezza che si fa <ride> schifo <ride> io uh, solitamente la mattina riesco ad allenarmi uh, la maggior parte delle volte filmo per Bloomwell eh, solitamente inizio verso le 11 e finisco verso l'una ma non è mai vero inizio sempre verso l'una e finisco alle 3 però eh, vabbè, oggi non ho tempo slash voglia di registrare e eh, non ho voglia di allenarmi um, ho un sacco di cose da fare per per Plumo, e quindi direi che oggi posso saltare, vi sono fatto questa passeggiata stamattina super randomica e usciremo anche più tardi a fare una bella passeggiatina. Perché, perché, perché lo dice il plurale? Perché la dici? sera chi vuoi venire dice? con me, io lo so. Ma chi te lo dice? E quindi Ma... oggi va così e direi che si può andare a mangiare. Oh, Polletto, andare a mangiare tu, vero? Cibo! Cibo! Stai solo questa testina! Oh! Queste zampine! Come oh, facciamo noi a lavorare con te Le qui! zampine! Eh, eh, eh. Raga arriverò! Arriverò! Arriverà anche il video della montagna! dimmi che sta editando il video Che eh, avrete visto prima di questo Sicuramente l'avrete visto Prima di questo E sta impazzendo Ma sta impazzendo di brutto C'è un momento smatto Ma mi spieghi perché Io cosa devo fare fino a 70 è arrivata oh mio dio mercoledì 15 febbraio non eh... Questo solito scenario, non cambia nulla se non che io ora filmo un, il workout che ho studiato ieri, quindi basta. Mi microfono e mi metto all'azione. Le mie giornate non sono sempre papapapapà, pa, adrenalina, balla dalla mattina alla sera. Ci sono degli highlight, delle cose divertenti che facciamo, eh, Yuppidu, e poi tutto il resto del tempo è io e Jimmy al computer che lavoriamo quindi non molto interessante vabbè ora ora sì. quando, è bellino, quando è bellino! ok vado vado perché è tardissimo purtroppo mi trovo sempre a registrare a quest'ora lunedì 10 ottimo meraviglioso yupidoo vorrei solo mangiare <ride> ma eh, no bisogna fare <ride> e anche Jimmy mi devo aspettare quindi insomma go ciao e benvenuti in questo nuovo allenamento lower body iniziamo subito con il riscaldamento blanca. ne facciamo tre per lato apro bene chiudo senza inarcare troppo ok quindi non così apro, allungo chiudo e chiudo complimenti per esservi prese cura di voi anche oggi noi ci vediamo nel prossimo allenamento Mua! pranzo di oggi una sorta di fried rice eh, ho preso del riso avanzato l'ho buttato in padella con del radicchio e eh, due uova sbattute facile quanto mi manca il fried rice che mangiavo in Thailandia Andrei lì solo per quello. Sono in costruzione di questa uh, palla. Essenzialmente è una palla di quelle che si usano per fare gli esercizi, solo che ha anche la doppia funzione di essere una palla per potersi uh, sedere alla scrivania e mantenere la postura eretta. Siccome non abbiamo delle grandi seggiole o comunque dei, de una grande postazione a livello di seduta eh, io infatti mi siedo qua sul box lo trovo molto più comodo rispetto alla sedia e invece non, non ho capito Jimmy che cosa sia costruito oggi perché cioè, non, non, non ci stanno le gambe quindi eh, ho detto ok palla sia perché è veramente comoda e adoro perché significa che mentre fai, non so, se mentre sei scrivania, puoi fare un po' di esercizi tipo ti steni, fai due addominali, torni su <ride> ti immagini, sì così fai una breve pausa durante il, eh, la seduta al lavoro menù di questa sera abbiamo legumi che ho messo in ammollo oggi pomeriggio e adesso ho semplicemente scolato e buttato in pentola a pressione e, e mentre cuociono io vado a farmi la doccia finalmente poi radicchio mh, stufato che farà nel mentre io mi faccio la doccia e couscous che si fa in un minuto acqua bollente couscous in una ciotola versi sopra copri ed è pronto quindi cena super eh, zero sbatti e che si fa veramente in poco tempo io ho dovuto veramente rivalutare i legumi secchi perché è sempre stata dell'idea che oddio, che sbatti, no? Cioè, in realtà se guardiamo anche qualche video mio vecchio, lo dicevo, dicevo proprio io non ho voglia di occuparmi dei legumi secchi perché ci impiegano ore e... Non è vero, cioè... L'unica cosa, cosa che ti devi ricordare di mettere in ammollo, ma è come tipo quando esce la mattina ti devi ricordare di scongelare la roba per la cena... E devi fare la stessa cosa, esci la mattina, li metti in ammollo, torni la sera, li butti in pentola, un quarto d'ora, tempo di farsi una doccia, mezza sessione di mobility e sono pronti. Io poi eh, li lascio un pochino anche al dente per poi saltarli in padella con spezie e aromi e sono deliziosi, veramente buonissimi. Ora vado a farmi una doccia e tutto pronto da portare a tavola e ognuno si serve io docciata perché per me dopo cena non esiste vivere quindi io dopo cena solitamente guardo la tv e mi addormento e basta quindi buona cena e buonanotte a domani o a quando faremo qualcos'altro di interessante